Le informazioni oggi contenute in MATLINE sulla presenza di sostanze chimiche cancerogene in eh, specifiche attività lavorative derivano da fonti bibliografiche. Eh, facciamo un esempio, eh, accediamo a MATLINE e eh, consultiamo la scheda di una sostanza chimica cancerogena, la glicidaldeide. Quindi eh, selezioniamo la ricerca per agente e eh, Cerchiamo la scheda della glicidaldeide. Si tratta di una sostanza in classe IARC 2B, quindi un possibile cancerogeno per l'uomo, a cui sono associate otto diverse tipologie di azienda. La conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli cuoio, e cuoi, la filatura di fibre tessili e via dicendo. Accanto ad ognuna di queste elaborazioni troviamo una L, vuol dire che questa associazione è stata reperita in letteratura. È di estremo interesse poter validare alcune di queste associazioni con dati rilevati in azienda. Ed è quindi eh, stata eh, sviluppata un'area riservata che permette a tutti gli operatori che sono in possesso di dati che accertino la presenza di una sostanza chimica all'interno di una specifica lavorazione di segnalarli in MATLINE. Occorre quindi cliccare su segnala dati rilevati in azienda. Si accede a un'area riservata in cui occorre inserire non utente password. Chi non le ha ancora può effettuare la registrazione ad ottenere queste credenziali di accesso. Io adesso provo a collegarmi con delle password di prova per illustrare i passaggi da compiere per validare un'associazione. Ecco, Ho eh, l'accesso all'area riservata e ho la possibilità di visualizzare il mio database personale o di procedere a un nuovo inserimento. Vediamo come fare a procedere a un nuovo inserimento. Ecco, immaginiamo di eh, essere a conoscenza della presenza in una specifica ditta di silice cristallina e vogliamo validare quindi la presenza di questo cancerogeno in quella specifica ditta che nella fattispecie si occupa di eh, produzione di ceramiche. Il primo passo consiste nell'identificare la sostanza, quindi nel dire a Matline di quale sostanza cancerogena eh, stiamo parlando, silice cristallina. Quindi... Scrivo silice nella denominazione dell'agente e avvio la ricerca. Matline trova la, il termine silice in cinque sostanze cancerogene presenti all'interno del, eh, del database. Eh, tra le cinque io cerco e seleziono silice cristallina, quindi confermo la sostanza. Il passo 2, invece, permette di identificare la lavorazione e il corrispondente codice INAIL in cui è stata accertata la presenza di silice cristallina. Eh, lasciamo selezionata l'opzione Voglio validare la presenza della sostanza in riferimento ad una specifica azienda. Confermo e proseguo. Adesso il sistema mi aiuta a definire il codice INAIL di quella specifica attività lavorativa. Quindi nella denominazione della lavorazione io... E scriverò ceramiche perché voglio validare la presenza all'interno di una eh, ditta che si occupa di produzione di ceramiche ho due risultati un codice inali 7.280 corrispondente a fabbricazione di ceramiche comprese le eventuali operazioni di decorazione e smaltatura anche se eseguite a sé stanti e un codice inali 7.281 più di dettaglio Ceramiche, lavorazione al torno del vasaio. Immaginiamo che la lavorazione in cui ho accertato la presenza di silice cristallina eh, assomigli di più a questo tipo di eh, definizione, quindi al codice INAL 7281, che seleziono e confermo la scelta della lavorazione. Ancora, ho la possibilità, anzi in questo caso è un dato obbligatorio, devo indicare la regione e l'anno di riferimento di questa validazione. Immaginiamo che la ditta si trovi nelle Marche e che l'anno di riferimento sia il 2014. Confermo e proseguo nella validazione. A questo punto io ho la possibilità, se lo ritengo utile, di inserire delle informazioni accessorie che non verranno rese pubbliche in MATLINE ma andranno ad arricchire un mio database personale. Eh, posso ad esempio inserire la ragione sociale della specifica ditta dove ho eh, rilevato la presenza di silice cristallina, immaginiamo che si chiami eh, ceramiche SRL, eventualmente codice fiscale, codice ateco, eh, il comune, sede dell'azienda quindi aprendo la tendina mi si aprono tutti i comuni della regione Marche eh, immaginiamo che si tratti di una ditta che ha sede in Ascoli Piceno eventualmente se sono in possesso di questi dati posso registrare il totale degli addetti della ditta ad esempio 28 e i lavoratori esposti a silice cristallina, ad esempio 10 Posso poi inserire dei dati di dettaglio eh, sui, eh, sui campionamenti effettuati eh, in questa ditta, associati magari a delle specifiche mansioni. Per esempio eh, posso inserire la mansione Tornitore e associare un campionamento personale che ha rilevato la presenza di 2 microgrammi al metro cubo di silice cristallina, eventuali poi note e commenti confermo e concludo l'inserimento e adesso eh, l'ultimo passaggio eh, consente di confermare, di verificare, di confermare le informazioni riportate quindi qui ho tutte le informazioni che finora ho inserito in quest'area riservata relativamente a questa specifica validazione se è tutto corretto confermo le informazioni la validazione è venuta con successo, quindi cosa succede adesso? Che dopo un controllo di conformità, la scheda della silice cristallina riporterà un simbolo a fianco alla lavorazione 7281 che eh, andrà a indicare a tutti gli utenti di Matline che quell'associazione è anche validata su campo. Eh, vediamo eh, adesso eh, come potrebbe eh, risultare in Matline, quindi per gli operatori esterni, eh, questo tipo di operazione quindi io vado nella ricerca per agente cerco la silice cristallina la scheda della silice cristallina eccola qui e eh, la scorro e vedo che nell'elenco di eh, tipologie d'azienda associate a, questa, eh, a, questa, a questo agente cancerogeno trovo una V oltre ovviamente alla L, in corrispondenza della lavorazione, fabbricazione di ceramiche, lavorazione al tornio di vasaio. Questa V sta a indicare che questa associazione è stata anche confermata su campo e nello specifico nelle marche nel 2014. Torniamo adesso all'area riservata. Eh, ho la possibilità di, in qualunque momento di visualizzare il database che ho creato all'interno di Matline quindi seleziono visualizzo database e posso selezionare ad esempio il 2014 e visualizzare l'elenco delle sostanze che io ho validato all'interno della matrice questo è il database, ricordo, visibile solo a me che sono entrato con eh, le mie credenziali di accesso e mi permette di, eh, di modificare le associazioni inserite, eh, di scaricarle e di avere eh, in pratica uno strumento di registrazione anche di eh, tutte le, eh, tutti i dati di campionamento di cui sono a conoscenza. E noi ci auguriamo che. Ehm, Molti operatori utilizzino questa, eh, questa funzione contribuendo a, ad arricchire eh, MATLINE con dati aggiornati rilevati su campo, eh, contestualizzando però, fra l'altro l'uso delle sostanze cancerogene anche all'interno di eh, specifiche regioni e in determinati periodi. In caso di eh, necessità o di difficoltà nell'operazione uh, nell di validazione non esitate a contattarci ai riferimenti che trovate nell'homepage di Matline.